Ciao a tutti, parliamo ancora di ancoraggio è uno dei fondamentali e diciamo che a mio modesto parere è uno degli argomenti più disattesi e sottovalutati. Molto spesso, anzi quasi, quasi in tutte le occasioni non so perché, l'ancoraggio per l'arco nudo è eh, con l'indice all'angolo della bocca o comunque un, un, un ancoraggio in cui un qualcosa deve, deve fermare, deve fermare l'allungo o comunque deve rendere l'allungo certo e sicuro. Beh questo secondo il mio modesto parere eh, non è possibile, non è possibile perché Va contro un altro fondamentale estremamente più importante, che è l'equilibrio dinamico. L'equilibrio dinamico prevede che forza resistente e forza di trazione devono stare in equilibrio, e questo equilibrio lo raggiungiamo solamente e soprattutto se siamo contrapposti sul piano verticale. E sul piano verticale, siamo, eh, siamo facilitati, non è che non si raggiunga, eh, perché poi eh, nell'arco nudo eh, queste contrapposizioni di forte avvengono per via muscolare, non per via esclusivamente, esclusivamente scheletrica. Ma, ma siamo molto più facilitati se, abbiamo, se siamo perfettamente in linea, in linea, in linea. Cioè, se siamo così eh, non va bene, non riusciamo. Siamo in questa posizione, siamo facilitati, siamo facilitati. Quindi, è un falso problema quello dell'ancoraggio. L'ancoraggio deve essere fisiologico, deve essere biomeccanico. Deve essere, non, noi siamo sempre diversi, le misure di braccio e avambraccio sono completamente diverse. L'allungo deve essere fisiologico. L'errore più grosso che un istruttore può fare al suo allievo è dirgli come deve ancorare. L'ancoraggio deve essere biomeccanico, l'ancoraggio deve essere biomeccanico. Lo vediamo, un solo punto di ancoraggio va benissimo, i contatti al viso devono essere molto più easy nel, nel, nell'arco nudo, deve essere più veramente, più istinto, più propriocettivo, non, non è come l'Olimpico che ha, ha mille controlli, l'arco nudo a mio parere è più preciso se siamo molto più easy, se siamo molto più mh, istintivi, non volevo dire questo parolone, ma se siamo più noi stessi. Insomma, dobbiamo ricercare eh, la comfort zone anche per quanto riguarda il coraggio. Vediamo come io ho risolto questo questo piccolo particolare e vediamo come, come vado in ancoraggio io, semplicemente in questo, col pollice sotto la mandibola in questo modo qua e raggiungo il perfetto equilibrio, vediamolo, estensione della spalla, ancoraggio, trasferimento mantenimento, rilascio. Olo analisi, eccetera, eccetera, lo rivediamo. Sempre con lo string di 18 metri. Testa ferma, metto parallelo al terreno, questa però è tecnica ancoraggio sicuro, eh? l'ancoraggio è sicuro, nessun uh, sotterfugio, l'unica cosa che noi dobbiamo essere sicuri è avere una patelletta con uh, la, non, la possibilità di, di averle separadita e non fare questo movimento, questo movimento deleterio, questo movimento trascurabile. Lo rivediamo estensione della spalla ancoraggio vedete come poi abbiamo parlato mille volte della gestione della mira come non vado a cercare estendo la spalla e poi come per l'olimpico sotto ancoraggio trasferimento mantenimento Proprio sezione dell'ancoraggio rilascio è semplice, è semplice, più semplice di quello che si pensa. Eh? Al lavoro, provate, sperimentate, non fermatevi. Ciao a tutti.